Salve a tutti, la volta scorsa vi ho spiegato come si imposta il driver Walnasio e si può configurare un software o Synth eh, di Windows per farlo funzionare con una tastiera MIDI in Linux. Ieri sera mi sono collegato con un amico Marco Paravano che aveva e la voglia di configurare questo sistema e insieme siamo riusciti a replicare il mio tutorial adesso la cosa più importante è che faremo un salto virtuale nel tempo e torniamo a ieri sera e vedremo come è andata a finire la nostra prova in pratica e siamo riusciti a configurare il tuo pro 53 con la tua tastiera in XFCE, giusto? In XFCE si sì, funziona. E su KDE non abbiamo capito perché non funziona. E su K10 c'è roba roba, però su KDE dai, sai so, quante funzioni ci stanno in più. Comunque abbiamo stabilito che il nostro sistema per configurare i synth con WineAlsa funziona, giusto? Sì, sì. Ah, qui ci sei proprio fregato perché domani questo più o meno cosa abbiamo fatto di interessante per configurare il, il Synth con Wine-alsa. Abbiamo sì. dovuto installare il repository KX Studio, giusto? Sì. Però se non si installa KX Studio, non si riesce ad avere la possibilità di installare il driver Wine-alsa, giusto? Sì. Sì. Giusto, quello è la ah, via, si. Sì. Wine alza, cadence e configurazioni di Wine per fargli vedere il driver, il comandino da terminale che abbiamo fatto e già funzionava, giusto? Si. Sì. sì, quindi le cose sono queste. E per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.